Avete sentito, in città è stata rapinata un'altra gioielleria. Ultimamente accade spesso, è spaventoso! Ma per fortuna Sailor V è intervenuta in tempo e ha catturato i ladri? Chi è Sailor V? Ma come non la conosci? È una paladina della giustizia vestita alla marinara che sorveglia le strade della città e ci protegge dai criminali, zila voce che sia un agente speciale del Dipartimento di Polizia? Dici sul serio, non l'avevo mai sentita nominare. Oh, quei poveri gioiellieri, non so come facciano e al loro posto sarei impaurita tantissimo Io preferisco pensare ai gioielli, sono molto più interessanti <ride> A proposito, Naru, la tua famiglia ha una gioielleria, vero? Eh Sì, e stanno facendo una grande vendita promozionale Ci sono dei monili che potremmo comprare perfino noi Allora dopo la scuola vengo a dare uno Sì, un Ma idea